Chiara Ferragni, labito Revolve mette in mostra il suo pancino. Ecco labito giusto per Chiara Ferragni incinta, che mostra un pancino meraviglioso grazie a questo abito attillato griffato Revolve, la trentenne è semplicemente meravigliosa e il vestito da sogno, che la avvolge di un viola splendente. Chiara Ferragni e il suo pancino in mostra, grazie Revolve. Tutti i fan di Chiara Ferragni la adorano in questo look di Revolve, il cui abito di ciniglia viola lucente ha messo in mostra in maniera delicatissima e super elegante il pancino della fashion blogger numero uno al mondo. Dopo tanti mesi di nascondigli e coperture, anche se talvolta. Come a Venezia, l'abito è stato piuttosto rivelatore, ecco che la fidanzata di Fedez si sente davvero libera di esibire tutte le sue dolcissime curve. E che curve! Come ha simpaticamente ironizzato la Cremonese, oltre al pancino che sta spuntando sempre più sulla sua silhouette, ci sono anche altre curve su cui ha messo l'accento qualche giorno fa. Non sono le più importanti, ovviamente, ma Chiara è una ragazza autoironica e brillante e scherza spesso anche sui suoi difetti se vogliamo chiamarli così. Oh le tette aveva scritto in uno dei post condivisi con i suoi 10 milioni di follower, alludendo a una delle gioie della gravidanza, ovvero quella di avere un senno più pieno del solito. Questo dettaglio, in realtà, era stato già notato anche alla mostra del cinema di Venezia, dove la ragazza aveva posato in sexy scatti con il décolleté in primo piano. In quel momento, però, il segreto non era ancora stato svelato, nonostante il gossip si fosse saldamente insinuato nelle case di tutti gli italiani che seguono questa splendida coppia di piccioncini. Alla fine, dopo ben due spoiler giganteschi su due importanti settimanali, i due ragazzi hanno deciso di rompere gli indugi e l'annuncio ufficiale, finalmente. È arrivato. Il motivo di tanta segretezza? Un po' di attenzione riguardo per lo stato interessante di Chiara, ovviamente, ma anche le preoccupazioni di Fedez, da sempre il più ansiogeno della coppia. Come da lui stesso ha affermato nelle varie Instagram stories. Ora, la sua futura moglie è al quinto mese di gravidanza e l'emozione è impareggiabile, il rapper, già da ora, si dimostra un papà davvero dolcissimo, che passa il suo tempo a baciare il pancione della futura mamma di Baby Raviolo. Certo, quando la Ferragni si trova in Italia. Chiara Ferragni incinta e superi in forma, eccola a Marrakesh. Vi ricordate uno dei suoi hashtag preferiti, ovvero Cancelletto teblondesa stop? Bene, Chiara Ferragni non si ferma davvero mai e continua a seguire la sua agenda fittissima di impegni in giro per il mondo. Dove si trova, ora, linfluencer di Cremona?. Come abbiamo potuto vedere dal suo profilo Instagram, Chiara è volata a Marrakesh, dove si sta godendo scenari meravigliosi e manicaretti davvero appetitosi, del resto, la sua fame è doppia adesso, forse uno dei motivi per cui ci mostra i suoi pasti più spesso del solito. Fedez la raggiungerà?. Non lo sappiamo, ma al momento il rapper è piuttosto impegnato in Italia per i live di X-Factor 2017. Speriamo che giovedì la fidanzata sia di ritorno, così da poterla ammirare ancora una volta in platea, nel suo posto preferito, a fianco di Luca Tommasini.